Buon pomeriggio, ciao a tutte. Ciao a tutti. Allora, nuovo video sulle mie borse. Finalmente ce l'ho fatta a registrare questo video. Allora, questo video sulle borse: vedere un po' quante borse ho, alcune le ho eh, date, alcune le ho buttate, e alcune invece me le ho tenute. Quindi, vabbè, niente. Giungiamo al. vedete, non questo. Si sì, è un po' maltrattata, ma vabbè, dettagli. E mi piace un casino, non la sto più usando perché, ragazzi, preferisco cambiare borsa ogni tanto e quindi, questa è la borsa, vedete? Cioè, tutta carina. Tanto, non che già vista come è dentro. Vedete come è dentro? Si vedrà mai la mazza, però non ci provo. Ecco qua, già la piccolina da braccio, vedete da polso. Ehm, questo non mi ricordo neanche il negozio l'ho comprata, però è carina, solo che la uso poco o niente praticamente quasi mai poi non è che ho tantissime di borse però le uso poco o niente questa è e tu, tu, mi basta questo perchè potrei sempre andare così a fare una passeggiata ma quando mai io vado a passeggiare vabbè, c'è un e niente, vabbè, a passeggiare ci vado sempre però vabbè comunque questa è, è la borsa siete tanto piccola ma bellina abbastanza bellina vedete e dentro non c'è niente però ci potete mettere al massimo un, un, un, dentro un fazzolettino un pacco di fazzolettini oppure il cellulare quello che volete voi sì, e niente Poi altra borsa che sto stramando la uso pochissimo come ed è questa bellissima adoro Qua c'è un'altra tasca, come potete vedere, non è finta, è vera, è vera, Vedete, vedete. Qua vedete un po'? Eccoci. E questo è tutto quello che ci porta dentro, ma non è sempre così perché ragazzi, io le borse le non è che le massacro, erano anni fa quando ero adolescente che, ehm, come devo dire, Mostra si raga le borse, ci mettiamo troppa roba dentro. Ma non sono tanto cambiata da allora. Sono sempre la stessa però. Alcune cose le svuoto piano piano perché altrimenti mi fa male la schiena e eh, quindi no. e Altre borse ve le vorrei far vedere ma raga, sapete benissimo che... Um, come dire, se vi faccio vedere altre borse poi qui eh, aspettate un secondo di giro così vi faccio vedere meglio oggi ragazzi questo qui è il um, mio armadio va bene non fate caso cosa vedete lì queste sono tutte le mie borse come potete vedere sperando che sia si tutto perfettamente e queste sono le mie borsettine bellissime però non le uso tutte perché ragazzi non, non ce la faccio usarle tutte non ce la faccio e basta vedete queste sono le versettine nulla di che a parte questo che ho da questa parte vedete questa qui già e niente ritorniamo alla postazione perché di qua non c'è niente vabbè lì ci tengo roba cose personali che non sto lì a riferirvi ah, vabbè, a parte un pacco di passerettini e niente Dunque, allora vi fate vedere tutte le mie borse, non so quanto sia stato breve questo video, invece, vi avevo <ride> promesso questo video e più che altro per te, perché facevo piacere a me farlo, anche okay, perché così almeno aspetta un secondo, grazie. ed eccoci qua, allora vi dicevo ho messo a posto le borse perché sennò se mi trovo incasinata con le borse nel senso disordine la camera, già l'ho messo, messo a posto e riordinata e pulita e lavata. Non mi sembrava il caso di rimettere in giro di tutto. Vabbè, che a parte con i pennelli da lavara, questa parte non so se li vedete, ma a breve li Vedete che sporche che sono? Sono da lavare, ma va bene così. Sono un pigrizia, non so se li lavo oggi domani, ma li lavo senz'altro. Magari li lavo stasera perché, non lo so, no. vediamo. Anzi, senza il video di labo perché non viene male a me, <ride> a stare con i pellini sporchi e forse il mio avviso si esercizi sporcizie, punti neri e purpoli e quant'altro ancora. Quindi anche line, grazie, ciao. Eh, cosa vi racconto di bello a parte le borse? Nulla, che dopo devo fare un altro video, ma non so se lo faccio oggi o domani. E, e niente. Non so fino a quanto vi vedrete qua su YouTube perché. Per il momento uh, sto facendo altre cose mie che non vi riferisco a voi però è così. E per il momento uh, non lo so, preferisco seguire i vostri video, guardarli e poi si vedrà quando farò video miei, qualche video vlog, qualche video di trucco, vediamo, video di ginnastica, non lo so, vediamo. <ride> Dico sono un po' incerta perché. Boh, mi vedo un po' curiosa, un po', po strana, nel senso che ho poca voglia di, di, di, di fare, di, non di fare video, ho poca voglia di, di tutto ragazze, non lo so neanche io, ma vabbè, capitano queste incertezze, intanto ho poche voglie, questo poco entusiasmo, ci sono i momenti no, come per tutti, ma ci tiriamo subito su, ci tiriamo. Io ho il mio segreto, che già ve lo dico con lei per tirarmi su, mh. E il cioccolato, il cioccolato so che io lo so che è uno spasso per i denti, come diceva mia nonna, come diceva mia nonna però il cioccolato non riesco a resistere. O l'affettato o il cioccolato. E nulla, ragazze. Sì, lo so, non va bene che okay. io mangio cioccolato se poi devo partire male i denti, ma raga, di qualcosa si deve pure. <ride> eh, si deve pure soffrire. Vuoi mangiare il cioccolato, puoi soffrire, mangio il cioccolato e poi soffri ma io non soffro perché tanto c'è il dentista che mi aiuta vabbè. non parliamo di cose antipatiche che è cioè meglio così però la verità è questa se mi piace il cioccolato non ci posso fare niente ciao cioè, vero ragazze e sia così e niente ragazze io adesso non sono qui che vi faccio vi ho fatto già questo video non so quanti minuti, quanti minuti siano passati e nulla ci vediamo al prossimo video ciao a presto ragazze ah un bacio non so quante volte ho votato un like un commento e, e ve lo sapete se volete iscrivervi iscrivervi se non vi obbligo ci mancherebbe solo che io vado Uh, rompervi le scatole per, iscriver per iscrivervi al mio canale vabbè ciao <ride>